Ciao a tutti, oggi prepareremo il fizz al cioccolato bianco, il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa, gli ingredienti sono succo di arancia, cioccolato bianco a pezzi, acqua frizzante fredda e scaglie o gocce di cioccolato bianco. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato, e lo facciamo sciogliere per 3 minuti, 50 gradi, velocità 2. Adesso aggiungiamo 100 grammi del succo di arancia. con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per due minuti, 50 gradi, velocità 1. Dal foro del coperchio aggiungiamo il resto del succo di arancia, Riposizioniamo il misurino e azioniamo il bimbi per 3 minuti a velocità 2 senza temperatura. Il pizza al cioccolato è quasi pronto, lasciamolo raffreddare all'interno del boccale. Dopo aver fatto raffreddare il fitz aggiungiamo l'acqua frizzante ghiacciata, chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 1. Il fizz al cioccolato bianco è pronto, Andiamolo, andiamo a riempire dei bicchieri. Fizz al cioccolato bianco, grazie e alla prossima ricetta.